Grazie Presidente. Vorrei dire una cosa subito per aprire, perché a me sembra chiaro oggi che in quest'Aula a qualcuno, non faccio nomi PD, PDL, dia molto fastidio che il 5 Stelle ha portato un assessore che ha chiuso gli inceneritori laddove ha lavorato. eh Diciamola un po' la verità, su dai, sono fuori le righe. Eh? perché no, perché poi sembra che queste cose non, non le dice nessuno Allora, l'assessore Pinuccia Montanari ha chiuso gli inceneritori e guarda caso è la modalità che fino a ieri in questo comune si voleva perseguire per il trattamento dei rifiuti peccato che adesso è arrivato il 5 Stelle che con questi pannolini chissà che cosa vorrà combinare eh? allora in realtà è un po' in tutta Italia che non c'è un sistema di riciclo dei rifiuti sostenibile, vorrei dire anche autosostenibile, che riesce a considerare il rifiuto come una risorsa e non come è stato fatto fino a ieri a Roma. Un attimo solo a Roma, per favore, silenzio, in aula non si riesce a sentire riesce a considerare diversamente devo sospendere la seduta per favore silenzio i rifiuti come una risorsa e non come è stato fatto fino a ieri a Roma una risorsa per tutti scusate i cittadini scusate un attimo no, non ci... allora chiedo cortesemente al personale presente di assicurare il silenzio non si riesce a sentire gli interventi se volete seguire, seguite altrimenti chi non vuole può uscire Prego consigliere. Grazie. Allora stavo dicendo in questa città fino a ieri l'interesse è stato quello non tanto per i cittadini no? Considerare i rifiuti una risorsa per i cittadini ma una risorsa per poche persone anzi mi devo correggere una persona. Questa persona si chiama Manlio Cerroni e che ha insomma, in qualche maniera sempre tratto un guadagno dai rifiuti. Il 5 Stelle è arrivato e ha detto basta, questa roba non, non si fa più, mi dispiace, adesso andiamo verso delle politiche diverse, per cui Bandi, per cui Ama ah, diventerà la vera gestione, eh, azienda che gestisce i rifiuti, ma che soprattutto attraverso il guadagno che si può ottenere dal recupero della, di materia, e recupero non ha energia, recupero di materia significa fare in modo che quanto viene gettato dai cittadini possa continuare ad avere una vita naturale, quindi non bruciato, non trattato in altre modalità. Questa roba qui evidentemente appunto dà un po' fastidio non solo a Roma ma anche in altre parti in Italia, tant'è che non ci sono dei modelli. Ora noi vogliamo realizzare questo modello... Eh, vogliamo capire se questa città e gli altri consiglieri di opposizione sono d'accordo perché fino a, fino, adesso, fino a questo momento io ho ascoltato tutti gli interventi oggi, gli interventi delle passate aule dove si è discusso dello stesso tema e non ho visto una proposta concreta, una anzi neanche mezza, rispetto alle politiche di riciclo. E poi si viene a contestare un assessore che parla di pannolini che devono essere, si possono, per chi vuole, per carità, anche lavare. Sono politiche di riduzione, come sono politiche di riduzione il fatto di realizzare dei centri di riparazione e riuso, centri di riparazione e riuso che magari possono servire, come abbiamo già detto anche in altri consigli, rischiamo di ripeterci a riusare quanto invece viene buttato. Poi per carità è vero, i problemi in città ci sono... Gli impianti che abbiamo oggi non hanno la capacità per poter gestire il carico di rifiuti che la città produce, ma questo si sapeva anche prima della chiusura dell'impianto di Malagrotta. E qui oggi io vedo centrodestra e centrosinistra schierati a, per carità, continuiamo con questi balzer, con questi balletti, però... Anche il centrodestra, io ricordo lo slogan da rifiuti a risorse dell'ex presidente di regione, della Regione Lazio, Renata Polverini, che non mi ricordo neanche quanto spese per fare dei, dei cartelloni 6 metri per 3 o, o 3 metri per 9, dove c'è scritto da rifiuti a risorse. Eh, ma quel piano rifiuti ancora oggi non l'abbiamo visto e non l'abbiamo visto neanche dopo quattro anni di consigliatura in Regione Lazio da parte del dell'attuale governo PD e ci vengono a dire oggi che stiamo andando noi in infrazione per carità, potrebbe essere questa evenienza ma noi in infrazione non ci andiamo perché noi stiamo realizzando i rifiuti, si fa con la pianificazione, si chiamano i territori, si vede il fabbisogno e si realizzano gli impianti non c'è altra modalità è una modalità semplice non, non, non capisco la, la cosa c'è da criticare a quanto ha detto l'assessora Montanari Ripeto, forse dà fastidio qualcosa di questa assessora, però mi spiace, ma vi ci dovete abituare. Le persone che sono brave forse andrebbero aiutate a lavorare, non osteggiate come state facendo voi. Grazie.